con i maestri Moteno e Eyward ha svolto intensa attività concertistica in Italia e all'estero, Inghilterra e Galles, ha collaborato con la RAI ed è stata commissaria con concorsi internazionali di Stresa e Capri. Ha eseguito il primo assoluto in Italia, The Fournot Opera, alla presenza del compositore, ottenendo successo di Partecipa a varie manifestazioni tra cui Teleton e Festa Europea della Musica e per l'Associazione Atti Personali con le Avvisorie. Va bene, buonasera a tutti. Uh, io sono Lidia Lazzarer, ho 25 anni, sono un'attivista, vengo da Treviso. Uh, Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi uh, di avermi invitato qui. Non ero mai stata a Ischia, quindi per me è stata una scoperta. Uh, Niente, questi giorni hanno un modo, spero di assaporare un po' l'isola, di gustare anche le bellezze locali che ci sono qui. Eh, niente, io sì, sono diplomata anch'io, mi sono diplomata al Conservatorio di Vicenza, ehm, mi sono dedicata un po' a tante cose nella mia vita, adesso sono laureata in filosofia all'Università di Padova. Ehm posso dirvi mi sono dedicata tanto all'accompagnamento gli strumentisti ho lavorato tanto con i cantanti li sopporto tanto eh, è un quello eh... che c'è detto stamattina no, dicevo che i cantanti soprattutto diciamo i soprani, diciamo, i noi sono un po' prime donne ci fanno un po' dannare gli pianisti no, no, in realtà poi mi perdono Ieri ho suonato un po' in tutta Italia, sì, sia, sia da sola che con altri, ho suonato in Africa l'anno scorso, eh, nel Togo, un paese del Golfo di Guinea, è stata veramente un'esperienza molto, molto carina, Poi sono stata negli Stati Uniti, sono stata in Turchia, oh, ho fatto un po' di esperienze artistiche per quello che, ho, che posso da fare la adesso Invece con un musicista di cui noi non abbiamo notizie concrete, il brano è stato ritrovato nella Biblioteca Nazionale di Firenze e pare che questo musicista fosse ehm, Falconieri che ha lavorato tantissimo a Roma e è appunto però musicista, eh, un musicista, un nobile musicista napoletano. Stiamo un po' leggere gli occhipi di questo autore. Grazie. Sure. <laughs> che ci ha lasciato questo microfono annunzia che ha fatto questo, anche, questo mix dei capelli di Natalizia eh, ecco chi hanno vinto? Sì, sono le mesi più del nostro concorso nazionale la eh, quindi comincia a leggere alcune poi si alterneranno eh, la presentazione della filapa di Tostino eh, e ma poi Marina la facciamo un cambio quindi qui io direi un che del tuo agio, lo così qualcosa di antonio fiore, tinti di sì. cenere. Prego speciale per lui. Vai. Se potessi, prosciugerei in mare dalle svestirei il cielo da pugni e nelli insalubri, per ridare la città ai colori dei primi sul calo lungo intercalare dell'orizzonte, e col vento spazzerei gli odori nefasti che soffocano i fiori di primavera. Se potessi, diventerai tanta storia del tempo per raccontare alle stelle le vicissitudini impresse da matanzoni di zolli, e lì, nella tetra tristezza d'alberi ad monti. E hai le braterie, di cammini lei, a piedi nudi, verso sinuosi sentieri per ritrovare la finita luce della speranza. E da quella luce che si erge dalla sorgente dell'infinito si ravvivi l'aratro dei di giusti che traccia la vita. È il vino nell'immensità vivente, terra di profumi e miele inalterato del mondo di la vite che si espande delle lagune per ricolmare il cielo e il mare di molti tutti la rosa. Stefano Miri, tempi moderni, questo è lo l'orpinosa. Homo sapiens, e Homo erectus assopiti sotto cieli di scarti e di siderale, e scie da nato sortano la notte con risate d'arroganza. Cerbero l'altra e sbavano. vedendo la radiattiva morba inferno, nemica morte, caronte ghigna, le anime dannate si rimangono che sfratto, e mille diavoli disoccupati ammassano frattaglie sulla vita. L'Italia Lapinsca son, sono una possibilità. Premio speciale stranieri. Liga la Pinsca è una poetessa rettone che ha partecipato al premio Quello e che eh, quasi settimanalmente è intervenuta eh, nella rubrica Monti Mancini, la quale ringraziamo, mandamo un saluto per il quale nel frattempo, nonostante i chiodi di sta un'amicizia una lontana e l'occasione giusta anche per ringraziarla perché è stata molto gentile, ci ha inviato dei piccoli disegni a 5 per ognuno di noi. È stato un bel pensiero, grazie a anni. Ora sono la possibilità, non ho domani la mia proprietà. Ho solo una linea già splendidamente chiara, sopra i nucchi delle porte di mestre. Ho solo una linea già splendidamente chiara, non c'è la strada, nemmeno una speranza nuova e la possibilità di sollevarmi insieme con il sole, alzato dal meandro delle nostre vene, e nella notte vivere medie, nella notte vivendo silenzioso. Sono la possibilità, non credere, non sognarmi, sei insieme con il sole. Roberta Panizza Fantasmi Bastasse l'ombra di esistenze prossime al contatto, maschile per ribalzi di orizzonti a donare certezza di vita. Si scivolano prossimi accanto con effetti pensiero di seta cinese, ma anch'io spesso non me ne curo, e odeggio di lato con precauzione al primo vento che mi scuote le catene. Bruno Mancini, conversazione solitaria. Un mostro sacro s'aggira sfiorendo i teneri baccelli diversi smarriti nel simplex fu click di chi distrugge il proprio tempo. Nemmeno molto, magari tutto non svelare il sesto senso mai ultimo e mai senza dormento per chi poeta nasce e muore pulizia il mio magone io non lo porgo appeso affumicato a scaglie dorato in pillole stracciato tra due serbi ed un padrone silenzia diario di giorni non vissuti smaltati con lacche giapponesi io soffio in torri dei fornaci, dove gli impasti catturano fanti e pedriti, magmatici anacronistici, un giorno ancora, e sarà maggio allora, il mese delle rose e dei traslocchi, e i miei bizzarri sparire in sacche mobili che, attenta, sembrano niente, intanto che mi tolgono respiro e forza. La prima parte di questo discorso, avete avuto la pazienza di ascoltarla tutta, grazie degli applausi, è finita. E poi eh, trovo la musica, è un sistema del, dell'antico madrigale, quindi recitata in tanto, in cui l'interpretazione è importante le parole sono certamente molto più importanti, anche se la musica è ricercata, quindi è trovata spesso in. La mia recessionale. È vero? <ride> <ride> in questo caso ho usato un testo di Michela Zanarella. La canzone intitolata si chiama Italia. Patriottica? Esatto. <ride> Amen. <laughs> Emanuela Arlotta mi siedo e aspetto. Mi siedo e aspetto che la tua anima in plume attraversi il ponte tra il sembrare e l'essere. Mi siedo e aspetto con la calma delle donne che l'infiorescenza sbocci e trabocchi di colori e nell'attesa vivo nel desiderio di riaverti senza abiti o coperte con cui velarti i desideri. Di direttore, no? no. eh. il formativo abbiamo ah, un due: il gelletto e il gelletto. Tu hai già dato, facciamo spazio a Vincenzo. No. sempre ma conoscete una casa? Domani è fuori, non un po' anche per certo. Grazie. grazie. Difetto al cuore: linisci il difetto al cuore Con verbi aggiunti e attività sonore il sospiro ha portata di immenso nel volermi ovviamente questo libro parla d'amore <ride> nel volermi hanno ornato la sfuggendo a ipocrisie e strutture senza peso o vergogna di vaffuri malesseri l'ora ho speso in decisioni senza macchia o di difesa scudi superano in genocessione senza tregua Ho mille anni per chiudere i portafogli nel domani okay. e sbocciare nell'addio al dolore okay. allora la, la ragione dell'amore è uno di questi libri in viaggio eh, che non sono sempre gli stessi cambia normalmente di volta in volta che poi incontrare altri libri di amore e tornerei un attimo a qualche poesia per spenderci qualche parola. Allora, da cosa nasce questo, questo libro? Nasce da, da, un, da un rapporto tutto che è di bicicletta, eh, ma è anche un rapporto più ho vissuto un'esperienza diretta con Vicenza ed è interessante perché nasce come dire, da una corrispondenza, una corrispondenza che non ha eh, canoni o limiti. Eh, Tant'è che può risultare, come dire, per certi aspetti un po' un libro oltre, che osa e eh, quindi in qualche modo rischia una sua forma, una sua sperimentazione. Questo chiaramente nel meno, nel male, nei risultati che può raccogliere. E, e viene fuori una visione un po', un po teatrale diciamo, della sua spontaneità. E da questa corrispondenza, ovviamente, eh, nasce un rapporto dialogico persone e non può non interporsi questa figura del teatro, una figura del teatro che non è puramente limitata a un rapporto sentimentale ma va ben oltre e assume addirittura degli aspetti sociali per addirittura eh, addirittura arrivare anche a uh, un rapporto di denuncia anche delle posizioni femminili e, e, e direi in qualche modo non so se puoi spendere eh, per approdare per approdare addirittura da un vissuto in diretta quindi da un Diretta, quindi da una spinta che è quasi la storia un, un po' di un romanzo, c'è un, romanzo, un, po un lirica, conflitto, c'è cioè un ilizio c'è che... una riflessione quasi filosofica se proprio dire in sì, un una riflessione filosofica dell'amore ma io direi soprattutto è una storia vissuta realmente c'è una condizione storica della nostra età contemporanea che riflette e rimanda però anche a situazioni femminile sì, oltre sì, che personale sì, femminile. ma femminile in senso sì. generale vuol dire che partono però, ovviamente dalla mia esperienza di donna e quindi ecco, mi trovo a dialogare con Enrico, a parlare dei miei sentimenti non solo verso di lui, ma anche della condizione che io sto vivendo in quel momento nella mia famiglia, nel mio entourage e tutto quello che mi ci pone. Ovviamente, poi fa anche lui. Eh, per cui c'è una sorta di confessione eh, tra me e lui, non solo di da d'amore, ma c'è un'esperienza spirituale anche, un'esperienza. Eh, che ci porta anche ad interrogativi esistenziali eh, sulla condizione mh, umana, per cui è così, eh, un amore eh, particolare, un studio per un preciso istante, ma un amore anche che poi raggiunge un po' l'assoluto. Oh, ovviamente l'amore si è sempre scritto che è un po' sì. un po' centrale tutta la storia della letteratura, quindi che cosa è che contraddistingue poi eh, ecco, la letteratura ovviamente passata, è il saper cogliere chiaramente i tempi che ci circondano e io penso che questo libro in qualche modo abbia saputo farlo perché, perché si pone nei mezzi di comunicazione odierni e quindi è interessante spogliare questo libro perché si parla eh, del tanto amato e tutto verso Facebook, si parla di Skype, si parla di mezzi di comunicazione odierni, quindi tutto avviene in dinamiche e tempistiche che chiaramente non saranno necessariamente legate scorsi cambia tutto per bene, attuale, ecco, sì. e rende attuale l'opera e con questo andrebbe beneficiato e da questo anche c'è cioè, da aggiungere è, è nata una sequenza di performance teatrali delle eh, sì, sì, eh, quali sì. pensiamo domani, una delle prossime proponemo anche una.